Una grande folla segue Gesù. Siamo ora alla sesta domenica del tempo ordinario e il Vangelo di Luca ci, ehm, ci ricorda che Gesù aveva molto seguito, che molti appunto correvano perché lo volevano ascoltare, avevano il cuore ferito, volevano essere guariti dalle loro malattie, anche quelli che erano tormentati. Volevano trovare in Lui la pace e Gesù ecco non esita a farsi prossimo, potremmo dire che, riferimento a domenica scorsa, dal fallimento, il fallimento di Pietro, il fallimento di ogni uomo che ha confidato soltanto su se stesso piuttosto che confidare in Dio nella sua grandezza, si passa dal fallimento alla speranza, questa pagina stupenda che si ha sempre come dire, paura di rovinarla nel commentarla. Sicuramente ricorderete le parole meravigliose di Gesù, questo suo discorso eh, sulla montagna, Beati voi poveri, Beati voi che ora avete fame, Beati voi che ora piangete, Beati voi quando gli uomini vi odieranno. Ecco, ci rimanda a quello che è veramente essenziale nella vita, di un uomo, di una donna anche del nostro tempo, la beatitudine, la felicità, il Signore ci vuole felici, dopo tutto, noi stessi desideriamo la felicità, desideriamo certo autorealizzarci, ma questa autorealizzazione è sicuramente eh, pericolosa se viene eh, in un certo senso eh, portata all'estremo, all perché... La nostra realizzazione sarà sempre più piena nella misura in cui coltiveremo relazioni buone con gli altri e saremo in una buona relazione con Dio. E il Signore questo ci vuole ricordare, ci vuole ricordare che Lui si identificherà sempre con i poveri. Non possiamo dire che abbia fatto la scelta dei poveri, Oggi si tende a dire questo, la Chiesa ha fatto la scelta dei poveri, Gesù ha fatto la scelta, noi facciamo la scelta dei poveri, quasi un fiore all'occhiello, ma è per se stesso il Vangelo è annunciato ai poveri e i poveri sono coloro che veramente hanno accolto il Vangelo e sono appunto poveri nello spirito perché hanno compreso che senza Dio senza riferimento a Lui, senza l'abbandono in Lui, come gli Anahuin, Yahweh, eh, che i poveri di Dio, i poveretti di Dio, quelli che proprio mancano di tutto, non c'è felicità. Paradossalmente uno può avere anche, possedere il mondo intero, Gesù ce lo ricorda, ma se non ha la carità, se non ha l'amore nel suo cuore, non avrà mai quella felicità cui ambisce con tutto se stesso. Ecco, la povertà nello spirito sicuramente questa beatitudine racchiude tutte le altre e con questo non vogliamo escludere coloro che si ritrovano nella società di oggi, nella vita, a possedere qualcosa di più di qualcun altro. È il modo con cui ci relazioniamo anche con le cose. Se le cose ci posseggono, ci dominano, eh, ci, danno, ci danno, eh, danno peso alla nostra vita, pesantiscono la nostra vita, allora, allora vuol dire che siamo distanti da Dio e dalla vera felicità. Madre Teresa di Calcutta, la Santa Teresa di Calcutta, diceva che le cose inutili che abbiamo pesano, ci danno peso, ci appesantiscono e ci impediscono di volare alto. E il Signore ci chiede proprio con questa stupenda pagina del Vangelo di volare alto, di mirare in alto di abbracciare tutti, di essere solidali con tutti, di amare tutti, specialmente coloro che soffrono di più. Buona domenica.